Ok, perfetto. Buongiorno a tutti anche oggi. Quindi cancelliamo questo messaggio e iniziamo parlando di eventuali dubbi, domande che sono rimaste da ieri. Io ho un paio di avvisi anche da comunicarvi. E quindi dedichiamo i primi minuti un attimo a riprendere diciamo, il discorso di ieri, soprattutto le informazioni, poi pratiche e logistiche che nelle prime settimane diciamo così, conviene dare a piccole dosi, perché altrimenti tutto insieme eh, rischiamo di perderci. Ehm, allora, io ho visto tre, tre domandine in, nella chat: la prima domanda è eh, che computer conviene eh, comprare? Ehm, in realtà eh, per quanto riguarda questo corso non ci sono particolari requisiti, eh, va bene anche qualcosa di eh, simile a un catorcio no? per, per, per il primo anno, eh, chiaramente eh, serviranno delle macchine un pochino più potenti per quanto riguarda i corsi successivi. Eh, dipende chiaramente tutto molto dal budget, eh, dalle preferenze, eh, però diciamo così, per quanto riguarda le attività che farete nel primo anno, Direi che non ci sono particolari requisiti. Eh, fate solo attenzione che abbia una buona quantità di disco e una buona quantità di memoria, eh, più che non eh, sì, la CPU va bene, ma è eh, eh, secondaria rispetto al fatto che poi a un certo punto non riesci più a far girare i programmi perché il disco è pieno oppure tutti i memorie non ci stanno e cominciano a rallentare il tutto. Quindi fate molta attenzione alle offerte, tipiche offerte al supermercato, bisogna fare attenzione perché poi ci danno delle macchine che sono sottodimensionate, e, che ne so, con 4 giga di RAM, alla fine non ci riesce a fare niente il giorno d'oggi, essenzialmente, no? quindi queste sono, se vogliamo, le attenzioni eh, da fare. Dovete anche fare un ragionamento più a lungo termine, cioè mi conviene magari andare avanti, tirare avanti con una macchina che ho un po' vecchiotta adesso e poi magari tra due anni, un anno o due, quando avrò più necessità, eh, compro magari qualcosa di più nuovo, eh, piuttosto che eh, investire subito. Ecco, L'informatica è un settore strano in cui i prezzi, a differenza di tutti gli altri settori, eh, nel settore tecnologico i prezzi diminuiscono, eh? quindi non ha mai senso spendere tanto oggi per avere domani, eh? perché domani quello che hai comprato oggi costerà la metà, eh? quindi non, non, non, non fate il ragionamento, quando compri un'auto dici beh la compro che mi serve per i prossimi dieci anni. Eh, L'informatica se non ti serve oggi, forse non vale la pena di spendere di più perché forse ti potrebbe servire domani, eh, visto anche comunque la vita media dei prodotti, che, che diciamo così, che rimangono prodotti di punta per due o tre anni, dopodiché diventano. Questo chiaramente non vi do, non posso, non, non voglio darvi delle de, de indicazioni precise, perché chiaramente si applicano ogni singolo caso. Eh, L'altra cosa eh, è importante, soprattutto non tanto da una macchina all'altra, ma da macchine vecchie, macchine nuove e la durata della batteria visto che ad esempio quando farete lezione in aula molto probabilmente avrete bisogno di usare il portatile sicuramente nell'ora informatica non so forse anche nell'ora di altri corsi allora avere un computer che si scarica dopo un'ora è un problema e quindi normalmente le macchine nuove sono molto cioè, la batteria di un computer nuovo dura, dura molto la batteria di un computer vecchio anche se il computer magari è veloce la batteria stessa dura poco quindi questo potrebbe essere un altro problema più logistico che non tecnologico eh, su Samuel che mi chiede che non, fa, non sa installare PyCharm su Mac, eh, non, non, non ho idea, anche perché questo tipo di domande non, non si possono risolvere a, a distanza. Eh, io di Mac non so quasi nulla, quindi non saprei comunque aiutarti, però una domanda di questo tipo mi dà questo errore eh, senza capire dove, come, quando, cosa stavi facendo, eccetera, non serve a nulla. Non serve a nulla, nel senso che non, ci, non, permette, non può permettere a nessuno di, di capire quale sia il problema, quindi tanto meno diagnosticarlo. Quindi queste cose qui, eh, poi impareremo anche quando faremo debugging, no? se vogliamo un aspetto di, di quello che impareremo, ad essere precisi nell'indicazione di che cosa è andato storto, quando. Allora a quel punto si può provare a, cambiare, a fare qualcosa. Ehm, eh, è come se voi andaste dal medico e diceste, dottore ho un po' male, eh, ho capito. Dove, quando, ti hai male quando fai le scale, quando bevi troppo o altro. No? Legato al discorso delle batterie vedo alcuni commenti che dicono ma in aula, allora non lo so, nel senso che ci sono delle aule del Politecnico che sono attrezzate con una presa per ogni banco. Quindi non ci sono le prese a muro, con le prolunghe, cose di questo genere, che se no andiamo tutti in galera, eh, ma ci sono le prese elettriche sotto ogni singolo banco. Eh, onestamente non mi ricordo l'aula 3 di cui siamo noi se sia attrezzata in questo modo penso di sì perché è una delle aule diciamo così principali però eh, io eh, giovedì sarò al Politecnico e quindi prima della settimana prossima vi, ve lo saprò dire faccio un sopralluogo nell'aula hm? eh, penso che ci siano le prese direttamente sotto ogni banco ehm, ok poi cosa dicevamo allora, suddivisione in squadre e lezioni in presenza delle squadre si alternano? Allora, eh, i, allora queste domande sulle divisioni squadre in parte sono state eh, diciamo, trattate nel, nel video che vi ho linkato ieri sera ehm, e, e, e in qualche modo eh, lo riprendiamo perché effettivamente è uno degli aspetti logistici che dobbiamo cominciare a, a, ad affrontare. Allora, il eh, primo, primo concetto è che le squadre eh, sono subordinate a chi è in presenza. No? Quindi eh, ha, ha ragione Simone quando dice eh, chi viene in aula dipende da chi è più veloce a prenotarsi. Noi docenti non abbiamo il minimo controllo sulla procedura di, pro, di prenotazione, quindi voi vi prenoterete con le regole che vi dà il portale della didattica. Quindi chi è prenotato quel giorno viene in aula. Punto. Okay? Eh, quindi la, la, la, prima, la prima regola è che per il laboratorio diciamo così chi è prenotato diventa è per definizione la squadra 1. Quindi eh, in questa settimana, la settimana dell'8, eh, ho già visto 88 persone prenotate. Quelle saranno la squadra 1 del, che, diciamo, che verrà per il laboratorio numero 1. Eh, squadra 2, le squadre 2 e 3 invece sono, eh, e tre sono gli studenti rimanenti, dagli altri studenti, che ovviamente ogni settimana sono diversi, mh? Eh, diversi e eh, diciamo così, divisi in ordine alfabetico per gruppo alfabetico. Allora io avevo fatto un esercizio nel video di ieri eh, in cui avevo provato a prendere il vostro elenco, tagliarlo a metà per dire ok, qual è grosso modo un bilanciamento eh, che non sarà mai esatto perché a seconda di chi si prenota nella squadra in presenza di settimana in settimana, chiaramente il numero di persone nella prima metà dell'elenco alfabetico, il numero di persone nella seconda metà sarà diverso, ma non importa, ecco in certo senso è una piccola oscillazione, un piccolo errore. Ehm, e quindi nel video avevo già indicato delle lettere eh, alfabetiche di divisione. Allora eh, mi hanno fatto notare, eh, eh, vi ringrazio, eh, una, una ragazza che dice, ma eh, attenzione che se tu ci dividi in questo modo, noi in parallelo abbiamo anche la squadra di chimica e la squadra di analisi, eh, e se siamo divisi in modo diverso, come facciamo a essere contemporaneamente in due, in due lezioni diverse? Ed è vero, assolutamente, e quindi quello che dovremmo fare è, eh, dovrò sentire i miei colleghi, però da ieri sera... <ride> stamattina non ce l'ho ancora fatta sentire i miei colleghi di analisi di chimica per fare in modo che la divisione in squadre eh, sia coincidente con quella che fanno loro no? in modo che a questo punto la squadra 1 di chimica corrisponda alla squadra 2 di informatica e sono sempre gli stessi al netto ovviamente di chi viene in presenza perché chi viene in presenza a quel punto eh, cioè, no, è automaticamente nella squadra 1 quindi la divisione alfabetica precisa eh, datevi qualche giorno per poterla definire eh, tanto non c'è fretta fino all'otto di... di di, di ottobre non abbiamo bisogno di di, di dividersi in squadra in questo modo um, ok l'altra domanda che ho visto dov'era eh ho visto qualcuno che diceva facciamo gli stessi esercizi in laboratorio no Bene, me la sono sognata eh, è utile l'acquisto del libro nonostante lo è che condiviso ehm decidetelo voi questo ovviamente, io non vendo libri di mestiere, e noi nel preparare il corso, nel preparare le lezioni abbiamo eh, seguito molto da vicino il libro, infatti vedrete, vedrete citate più volte con questa icona, capitolo 1 oppure la, la, il paragrafo del libro eh, dove, eh, dove sono spiegate certe cose no? quindi questo può aiutare per rivedersi l'argomento, può aiutare per approfondire noi in, in, certi, in certi capitoli saltiamo delle cose che magari sono approfondite nel libro e ehm, la, ehm, anche eh, gli esercizi di laboratorio eh, che prepariamo in laboratorio sono presi dal libro e vi daremo eh, spesso anche delle indicazioni, adesso stiamo preparando le schede, di eh, eventuale. Eh, materiale suggerito ecco che potete andarvi a studiare per conto vostro o a giochiare per conto vostro sul libro no? di, di, di, per, un po' per capire meglio un po' per approfondire um, però non ehm uh, eh, non è obbligatorio, ovviamente, no? noi cerchiamo chiaramente di, di raccontarvi il più possibile, eh, poi c'è chi si trova bene a studiare sulle slide e sui propri appunti, eh, c'è eh, chi si trova bene a reperire informazioni da internet, eh, Python è un linguaggio, come dicevamo, mainstream, quindi usato, usatissimo, eh, quindi è facilissimo trovare tutorial, video, dei siti, della documentazione, degli esempi, eh, e quindi in realtà... Non, non, cioè, se, se, se devo dire, io quando ho imparato Python l'ho imparato in questo modo, andando, andando a leggere la documentazione, a leggere gli esempi dei, dei siti e poi uno, cioè. però questo dipende no, da, dalla vostra, dal vostro metodo di studio, chi preferisce invece avere il libro che segue meglio le lezioni se lo compra, chi preferisce eh, invece eh, basarsi principalmente sulle slide che son, sono comunque un estratto, ma molto estratto del libro, eh, e poi integrare con appunti o, o cerche personali, questo è assolutamente equivalente. Tanto Ce lo ricordiamo, quello abbiamo detto ieri, vero? L'importante per passare l'esame è fare gli esercizi, farli, farli da soli e farli giusti. Il resto sono tutti strumenti che ci possono aiutare, ma eh, nulla di più. Um, al nostro amico che chiama dall'Iran, che dice che ha, con, continua a avere problemi, purtroppo <ride> non so che cosa farci se non ribadire che le lezioni sono comunque tutte registrate e quindi non so se avete notato oppure ieri sera siete usciti e siete andati a fare Baldoria, ma eh, ho caricato sia su YouTube già la lezione sia anche sul portale della didattica, quindi la trovate anche sul portale didattica, quindi dovreste anche riuscire a vederla direttamente dall'app eh, del cellulare del Politecnico. Quindi se uno ha delle difficoltà di connessione, eh, adesso per fortuna Zoom è più stabile rispetto a quell'altra cosa eh, che non voglio nominare. Ehm... Eh, se avete difficoltà di connessione eh, vi potete riguardare con calma il video scaricarlo anche eh, eh, potete scaricarlo e guardarlo veloce, scaricarlo sul vostro computer e guardarlo senza problemi di internet, di più onestamente eh, non, non so cosa potremo fare eh, eh, allora, giovedì allora, ci sono due domande sul giovedì che secondo me richiedono un po' di approfondimento allora, giovedì giovedì 1 e eh dai 1 ottobre, no lezione in presenza di informatica. Parlo di informatica, eh? non fatemi parlare per i colleghi. Informatica: ma ci sarà un video mh, di lezione, diciamo così. Avremmo voluto fare una lezione in presenza, ma poi non era possibile, proprio perché avete anche le altre cose in parallelo, non era possibile eh, trovare un momento in cui ci foste, no? eh, perché fosse stato pensato per le stazioni in, in, in squadra il giovedì. Eh, e quindi abbiamo pensato che la lezione integrativa, quindi non c'è l'ora e mezzo di laboratorio, ma al posto di quest'ora e mezzo di laboratorio vi pubblicheremo eh, un, un video di un'oretta no? che va avanti su questi argomenti. Quindi è una lezione fatta in differita. Eh, non è in diretta ok? Non è in diretta quindi non, orari, non ci sono orari se ce la faccio la pubblico per mercoledì sera se non la pubblico giovedì in giornata ok? Eh, questa è una lezione che dovete diciamo, guardarvi prima della settimana successiva ok? Eh, non, non posso farla in diretta perché magari alcuni di voi sono a casa altri invece sono al Politecnico, hanno appena finito la lezione sono in viaggio, quindi è una lezione che viene eh, erogata in modo asincrono. Mm? Ehm, poi per quanto riguarda eh, le lezioni, gli orari, eh, l'incastro c'è, ma è, diciamo così è pensato. Fatemi vedere se riesco a, a condividerlo, a guardare insieme l'orario, per capirci. Okay? Se io vado qua su orari delle lezioni che sono qui, e prendiamo orari prendiamo clicchiamo a cacchio perché non si capisce mai cosa no, non è questo che dobbiamo fare ma devo prendere primo anno allora laurea in ingegneria e prendiamo ovviamente informatica perché è giusto così ok no? e qui siamo eh, in questi cognomi ok, allora il giovedì funziona così ok, allora eh, alle 8.30 aula virtuale guardate attenzione, squadra B c'è scritto ok ehm, poi, quindi squadra B di analisi poi questo qua non c'entra nulla perché è mondo B quindi non la dovete guardare guardate solo i vostri, i vostri docenti eh, chimica squadra A Analisi matematica squadra A, eh, chimica sarà, ci scommetto, squadra B, aspetta però mettiamo la data del, dell'8 così è più facile perché c'è anche informatica. Eccola qua. Allora noi abbiamo la squadra eh, di analisi matematica, la squadra A e la squadra B si comportano in modo diverso, allora la squadra B fa eh, matematica alle 8 e mezza e va bene. Poi alle 10 abbiamo in parallelo quella che si chiama squadra 2 di informatica e quella che si chiama squadra A di chimica quindi la squadra A di chimica eh, fa chimica alle 10 e quindi sarà gli altri studenti fanno informatica alle 10 allora quella che si chiamerebbe squadra B di chimica eh, diventa la squadra 2 di informatica ok eh, analisi di matematica fa la squadra A eh, qui e in teoria la squadra B dovrebbe essere qua adesso questi nomi delle squadre sono sfortunati perché si chiamano AB in un certo modo e 1-2-3 dall'altra parte e quindi non, ehm, non si capisce eh, okay? adesso non si capisce noi do, come vi dicevo prima tra docenti ci dobbiamo sentire e facciamo in modo di dirvi esattamente come sarete divisi okay? eh, qui sembrerebbe che visto che qui c'è scritto squadra A squ secondo me la squadra A di chimica la squadra A Corrisponderebbe, dovrebbe corrispondere alla squadra B di, di matematica, mm? eh, però vedete che in, in ogni gruppo c'è sempre una, una parte diversa. Allora, visto che eh, la, la cosa complicata è questa qui, di chimica, alle ore 13, perché dovreste, chi viene in presenza, fa informatica qua e quindi non potrà presenziare alla squadra eh, B online e quindi necessariamente in qualche modo si infilerà nella squadra A di chimica in quel giorno, ma non importa perché se non può seguire informatica, poi informatica la segue poi in presenza qua. Cioè è un casino, no? è un gioco ad incastri, eh? però ogni settimana in funzione, questi incastri sono funzione di chi si prenota per l'aula, per l'aula presente. Queste sono tre lezioni in aula. Allora, chi viene in au per chi viene in aula è facile, nel senso che chi viene in aula fa questa lezione, fa questa lezione e fa questa lezione punto squadra A o B non conta non conta l'ordine alfabetico qui contano i prenotati per chi viene in aula chi invece non viene in aula eh, si divide e quindi chi non viene in aula per informatica si divide tra quest'ora e quest'altra per chimica e analisi è più facile perché chi non viene in aula è solamente in un posto ok quindi chi viene in aula di chimica viene qui chi invece sta a casa farà chimica alle 13 mentre invece chi è in aula fa informatica quindi le squadre A e B di informatica e di, cioè di chimica e di analisi sono semplicemente chi c'è in aula e chi non è in aula informatica invece dividiamo un pochino di più no? perché visto che in aula ci sono 88 posizioni e voi siete 260 eh, quando venite tutti in aula ne rimangono una, una quantità molto maggiore a casa e quindi vi dividiamo ancora in due metà ok in due metà che comunque non vanno in conflitto con questi, perché questi sono a Politecnico e questi invece sono a casa. Okay? Gran giro di parole, è confuso, ogni volta mi confondo anch'io, devo ricominciare da capo il ragionamento, eh, ma ehm, lì, ci, ci coordiniamo e cerchiamo di far arrivare un'informazione chiara. Mm? Ehm il giorno è giovedì, fate attenzione a guardare le date, okay? il, il primo ottobre non c'è la lezione, invece dall'otto ottobre in avanti c'è, quindi eh, se, se non lo vedete controllate. Eh. Poi, allora, quindi questo, lezio, questo giovedì, primo ottobre, non c'è lezione a calendario perché verrà pubblicato un video asincrono, quindi è una lezione fuori calendario, hm? quindi non c'è un'ora esatta. La lezione in presenza è ripetuta sostanzialmente online, è la stessa lezione, no? è lo in realtà non è una lezione, noi giovedì facciamo laboratorio, laboratorio, okay? il laboratorio che si tiene sia in presenza sia online lo stesso esercizio. Noi vi daremo un testo con degli esercizi e in quell'ora e mezza lavorate voi a fare quegli esercizi. Noi cerchiamo di aiutarvi, vi aiutiamo? online via chat o collegandoci oppure in presenza cercando di, di rispondere alle vostre difficoltà gli esercizi sono gli stessi nei tre slot okay? quindi non direi tanto che la lezione è ripetuta perché la lezione proprio non ci sarà non facciamo lezione lì eh? siete voi che lavorate e nei tre blocchi si lavorerà sullo stesso esercizio eh? quello che dice Francesco è verissimo, a volte non riesci a prenotarti per tutte le lezioni in presenza, non fatemi commentare perché secondo me è un errore madornale di come è stato costruito questo sistema. Però mh, non ci posso fare nulla. Eh, quindi aggiunge difficoltà a difficoltà. Eh, sì, di, Vittoria anche dice la stessa cosa, eh, sono d'accordo, sono d'accordo. Eh, vale per tutte le materie? No, no, no, no, no, no. fermi, io parlo per me. <ride> no. Il corso di informatica l'abbiamo organizzato così. Ci siamo chiesti, visto che il Politecnico ci dà la possibilità di fare un giorno in presenza, come lo sfruttiamo? Qual è la cosa migliore da fare in presenza? E abbiamo deciso: eh, la parte interattiva, la parte in cui gli studenti lavorano e tu li guardi e gli rispondi, perché la lezione, come stiamo facendo adesso. Sì potremmo farlo in presenza perché poi dopo magari andiamo a prenderci un caffè ma non è che stiamo perdendo molto in qualità di interazione rispetto ad avere un'aula con 250 persone di cui l'ultimo là in fondo probabilmente sta dormendo e, e, e l'altro sta giocando col cellulare. No? Quindi non è, non è, la lezione è, diciamo così, si fa bene online, tra virgolette bene ma siamo così, nei vincoli che abbiamo, mentre invece abbiamo preferito sfruttare il giorno in presenza per fare laboratorio. Gli altri docenti di altre materie hanno esigenze diverse, non hanno, che so, analisi matematica non ha laboratorio, ad esempio, e quindi farà cose diverse. Non so se faranno lezioni, o esercitazioni, però io parlo per me, ovviamente, eh, per il nostro corso. Noi abbiamo fatto questa scelta di come mettere meglio a frutto il tempo che abbiamo nel nell'unico giorno in presenza. Eh, eh, Antonio lo possiamo prendere come sottotitolatore, perché ha fatto il riassunto. Eh, eh, bene ribadire le cose eh, eh, Nicolò non trovo registrazione di lezioni virtuali né su materiale né su YouTube qualcuno questo qua lo possiamo eh, lo, lo possiamo diciamo così, risolvere offline nel senso che poi ricordati di contattarmi e controlliamo eh, se riesci cioè, se ci sono delle difficoltà però sul, eh, sul portale eh, adesso purtroppo io posso farvi vedere la mia pagina del portale ma non è uguale alla vostra quindi non, è, non, non risolve il problema però adesso è un problema individuale di una persona tenete presente, tenete presente che eh, il portale lo usiamo ovviamente è lo strumento del Politecnico ma tutto il materiale che vi serve lo trovate su questo sito qua Elite. ricordate questo è il link okay? quindi quando avete un dubbio dov'è una cosa e non la trovo partite da qui e siete sicuri di trovarla Okay, non ho ancora messo il link alla playlist, cioè su YouTube le mettono adesso voglio aggiornare il sito, solo che le ore della giornata sono, sono, sono limitate, quindi le cose si fanno poco per volta. Okay, quindi ad esempio se andate su materiale ci sono i lucidi delle lezioni, tra poco arriveranno gli altri, se andate sul registro delle lezioni c'è l'elenco delle lezioni con l'argomento, il materiale, quindi i lucidi e i video, questi sono i due di ieri e via via compariranno. Okay, quindi questo è secondo me il punto più veloce e quando eh, nel laboratorio ci saranno la spiegazione delle squadre e poi devo spostarlo perché sul materiale c'è i testi dei laboratori che farete degli esercizi. Adesso questo qua in realtà lo aggiorneremo ancora, ehm, stiamo ancora cercando di migliorare un po' il testo, quindi ho cominciato a metterlo per esempio, come esempio ma non è ancora quello definitivo. Uh, però Nicolò va bene, l'abbiamo risolto con questo sito, ma cerca di risolvere comunque il problema di accesso al portale, perché poi quando faremo gli esami, eccetera, deve essere tutto funzionante sul portale della didattica. Uh, ok, uh, Quindi questo era. Allora, l'avviso principale era questo del eh, discorso del video che avevamo pubblicato giovedì come lezione aggiuntiva, quindi riservatevi del tempo per dargli un'occhiata. E sulle squadre entreremo così in più in dettaglio più avanti eh, così vi diamo una comunicazione unica coordinata tra i tre docenti eh, cerchiamo di essere che tengono conto di queste strane modalità di prenotazione. Sul discorso di chi è prenotato per la loro chimica e non quella di informatica o viceversa. Onestamente non so, eh, nel senso che l'unica cosa, eh, noi allora, le, ehm, le lezioni di informatica del giovedì sono le uniche che non saranno registrate, perché non ci sarebbe nulla da registrare, siete voi che lavorate, ok? Quindi, eh, però la potete recuperare in qualunque momento, hm? la recuper potete recuperare, nel senso che vi guardate il testo d'esercizio, ve lo cioè, provate a, a, a risolvere per conto vostro. E poi a questo punto, se avete ancora bisogno, chiedete, eh, chiedete aiuto. Sapete che chiaramente nell'ora di laboratorio c'è un docente dedicato al 100% in quell'ora a rispondere alle vostre domande. Nel resto della settimana, sì, cerchiamo di supportarvi, però chiaramente non è garantito dare il tempo di risposta immediato. Mm. Um, ok, uh, se non avete altre domande ne ho una io per voi. Eh, ne ho una io per voi eh, che sono relative alla chat no? nel senso che ho anche parlato con, con i colleghi dei corsi paralleli miei eh, su come fanno per gestire l'interazione, direi che questa chat che stiamo usando adesso funziona nel senso che insomma io Sembra un po' strabico, ogni tanto mi giro di qua, mi giro di là, ma perché tra, tra i due monitor e la telecamera cerco di seguire tutto, però riesco abbastanza a, a seguire ciò che, ciò che scrivete. Eh, questa chat di zoom è un pochino limitata perché non puoi incollare che ne so, delle immagini, non puoi, soprattutto la perdi. No? Eh, quando chiudo la, la sessione zoom, eh, se uno vuole, ah ma sì, ma nella chat aveva mandato il link, e, e, però l'hai perso per sempre perché quando chiudo zoom si chiude la chat. L'altra alternativa, un'alternativa a cui stavamo pensando, è quella invece di ehm, usare comunque Slack anche durante la lezione, cioè non usare la, la chat che c'è integrata dentro Zoom, e ci teniamo aperta una finestrella di, di, di, di Slack, così come c'è il canale laboratorio che useremo in laboratorio, possiamo creare un canale lezione da usare live durante la lezione al posto della chat, che avrebbe due vantaggi, uno è che rimane, quindi alla fine della lezione, ma anche chi non è venuto, può, o chi arriva dopo, magari può seguire cosa c'è scritto, eh, si va a recuperare il materiale che era stato condiviso lì, ehm, e, e basta, essenzialmente, è, è, è persistente, no? e, e poi è un pochino. Allora io, eh, proviamo a fare quest'altro giochino qui, se funziona, adesso lo, lo proviamo anche come test, aspetta che ho perso il mouse eccolo qua, di eh, vedere se funziona, vi lancio questo sondaggio, chiaro che è un pochino più scomodo perché devi tenere due finestre aperte, quella di, di Slack e quella di Zoom, eh, e quindi giochiamo un pochino, è uno strumento sondaggi, cercheremo anche di usarlo, e eh, lo so che si può salvare in formato TXT, però... È una palla, nel senso che devi farlo prima. Eh, allora, a me rimane salvato in automatico, ma voi potete farlo. Ma dovete farlo l'ultimo momento prima di scollegarvi e ricordarvi di farlo. Eh, un po', si può, eh, ma è scomodo. Eh, non, non è così. Adesso, voi non so, probabilmente, voi non state vedendo le percentuali. Stanno ancora votando, siamo in, eh, non ve lo dico perché sennò vi influenzo. Ok, hanno votato in 215, 18. Ah, no, sono ancora votando, pensavo gli altri fossero andati a prendere un caffè. Ehm, quindi vedo che aumentano ancora i voti. Su Slack si potrebbe creare una sezione parata e lezione online. L'idea sarebbe quella no? di, fare, ehm, di fare un canale così come c'è il, il canale laboratorio, che adesso è vuoto, questo canale laboratorio. E, ma durante i laboratori eh, ci scriveremo qua, e qui l'ho messo separato, così tutto il casino che faremo in laboratorio, domande, risposte, sì, ti, ti rispondo io, eccetera. Eh, lo eh, rimane legato qua l'idea di fare un altro canale tipo lezioni eh, e allora durante le lezioni si scrive lì e io tengo aperto quello perché ovviamente adesso vedo che c'è un messaggio in discussione ma se sto facendo lezione non riesco a guardare anche le discussioni e a rispondere eccetera mm. eh, ok allora io il sondaggio lo chiudo è rimasto condividi i risultati e sono questi quindi c'è un una maggioranza netta ma non schiacciante in un certo senso mm? eh, ci pensiamo okay, Se adesso era così a caldo eh, tanto adesso abbiamo cominciato così questa lezione, di sicuro non cambiamo metà lezione pensateci, condividiamo poi anche eventualmente altri pensieri, poi per la prossima lezione per la prossima settimana eh, vediamo come fare eh, questi gruppi che vedi, sono, non questi qua a sinistra, non guardarli. A sinistra l'unico gruppo, diciamo così, nostro è questo, gli altri sono i miei gruppi. Quello che vedete sono i canali all'interno dei gruppi, discussione, generale, random, laboratorio, sono i canali che vedete eh, tutti eh, che, state, che, che, dovreste, che dovreste vedere tutti. No? A volte c'erano degli errori per cui alcuni ho dovuto inserire la mano ma vedo che 337 sono in tutti i canali 337 quindi direi che è, è corretto. Ok? E eh, poi voi probabilmente avrete solamente questo slack e gli altri sono gli altri corsi, altre cose che, che mi, mi rubano il tempo e gli, e della giornata. Ok. Um... Eh, sul discorso delle notifiche va, dovete impostarvelo sul cellulare eventualmente l'applicazione la, eh, cerca di non dare notifiche inutili per cui se vede che ce l'hai già aperto sul computer ce l'hai già aperto sul cellulare la notifica non ti arriva se invece non lo stai guardando dovrebbe arrivarti ma questo poi in dettaglio che sistemate qui stiamo parlando di eh, chat durante la lezione quindi un canale aperto anziché tenere il chat di zoom teniamo il chat di, di, di Slack eh, ci pensiamo, l'indicazione sembra di essere per Slack eh, anche perché così ci abituiamo a usarlo ma ci, vedo che diciamo così, lo, state già, lo state già usando parecchio ci, ci abituiamo a usarlo per tutte le comunicazioni e ci rimane tutto lì ok eh, andiamo avanti ok? quindi questo, chiudiamo questa eh, premessa ma che sicuramente è, è utile e eh, eh, cercherò diciamo così, anche periodicamente di ricordarmi all'inizio delle lezioni non sempre di partire da, da, da, dalle vostre domande perché appunto è sempre eh, difficile riuscire a capire se diciamo così, la, ciò, che si è, ciò che si è detto viene, viene, eh, viene compreso facilmente oppure se ci sono delle difficoltà. Hm? Quindi non abbiate problemi a fare domande. Eh, L'unica cosa complicata ancora sono le squadre di laboratorio. Hm? Va bene, allora entriamo adesso eh, un pochino più nel vivo eh, dei, dei, dei contenuti. Eh, noi abbiamo già in realtà... Eh, Abbiamo già in realtà eh, iniziato un pochino a vedere cosa in, si intende con programmazione, con quell'esercizio eh, che abbiamo fatto ieri, adesso cerchiamo di andare un pochino più, diciamo così, eh, con calma, un pochino più nel dettaglio, eh, dove questa unità che viene chiamata unità P1, che occuperà l'intera prima settimana e un pezzettino della seconda settimana, il corso è diviso in otto unità di program P, sta per programmazione, e due unità di teoria, che iniziano con T, eh, però non c'è una corrispondenza diretta tra le settimane e le unità non si va in grosso modo ad argomenti non c'è più La prima settimana più l'inizio della seconda dove eh, cercherò di darvi una breve introduzione a cosa vuol dire programmare cosa vuol dire il laboratorio elettronico ehm, e, e poi cercheremo di capire quali sono eh, i formalismi quindi le tecniche, i metodi per fare quell'attività di eh, progettazione di cui abbiamo parlato ieri. Ieri abbiamo scritto un po' di testo in un file, però non sapevamo neanche tanto bene eh, a che livello di dettaglio, con che sintassi scriverlo, con che dettaglio, eccetera. Quindi, ma chiaramente chi, chi di voi ha già fatto un po' di informatica, queste cose le troverà noiose o ripetute. Eh, avete il permesso di dormire, tanto non vi vedo. Eh, però eh... Soprattutto poi la parte progettuale eh, ci interessa invece eh, essere svegli e ragionarci insieme. Eh, L'ultima parte che eh, invece fa parte di questa unità è introduzione a Python, quindi si entra più cioè, nel, nel pratico, eh, vedremo se riuscire a farla già in questa settimana, o inizia, è prevista per l'inizio della prossima, magari qualche cosa riusciamo a anticipare. Eh, magari nel video di, di giovedì, e eh, invece un pochino più cominciare già ad aprire le porte verso gli strumenti, come si usano, quali sono diciamo, l'ABC della, della programmazione. Quindi diciamo chi, per chi mi chiedeva, ma devo già aver installato Python e tutto, in questa lezione no, ma dalla prossima sicuramente sì. Eh, allora, quando eh, si parla computer è una parola inglese. Eh, in italiano come, come traduciamo computer? Eh, in italiano lo tradurremmo letteralmente calcolatore, ma anche se calcolatore è una parola un pochino limitativa in italiano, perché fa solo i calcoli, no? In realtà un computer fa tante cose, noi usiamo un termine più generale di calcolare che è elaborare, elaborazione. Quindi un computer, un sistema informatico è in italiano un sistema di elaborazione e quindi l'informatica è la disciplina che in qualche modo ci insegna come fare a gestire, e manipolare le informazioni, quindi sono sistemi di elaborazione che elaborano eh, informazioni. No? Tu hai un mulino, colui elabora eh, grano e produce farina. No? Questo è il suo, eh, suo compito. Entra la materia prima ed esce un, un, un, una materia elaborata. Nell'informatica l'unica materia con cui lavoriamo è l'informazione, sono i dati. Quindi i computer sono macchine per elaborare, macinare dati. Dati nelle varie forme, no? possono essere dati numerici, possono essere immagini, possono essere eh, valori, possono essere dei, dei testi, possono essere delle date di nascita, insomma, eh, vari tipi di informazioni che ci possono essere. E, eh, e quindi questa macchina noi la possiamo vedere, no? noi la usiamo per tanti scopi, per, per giocare, per comunicare, per studiare, per guardare in film ma dal punto di vista della macchina eh, in realtà è tutto molto semplice tutto molto semplice perché il calcolatore alla fine ha una funzione sola che è quella di elaborare, elaborare vuol dire fare dei conti, fare dei conti vuol dire lavorare con dei numeri mm? ehm, per la macchina tutti, tutto è un numero, tutto è alla fine rappresentato e codificato come numero e nella parte di teoria, una delle, due, diciamo, una delle due unità di teoria ci servirà proprio per capire come Tutte le tipologie di informazioni alla fine sono riconducibili a numeri. E quindi qualunque cosa tu voglia fare, che ne so, se tu vuoi farti il filtro di Snapchat che ti fa venire il naso lungo, alla fine quello è riconducibile a una, sorta di una serie di operazioni fatte con una serie di numeri. Numeri che rappresentano l'immagine, numeri che rappresentano i colori, numeri che rappresentano, eh, diciamo l'algoritmo di deformazione, eccetera, eccetera. Quindi, per il calcolatore, lui poverino, è solo capace a fare quello. Eh, poi chiaramente sta alla complessità del programma che scrivo, eh, di dire alla macchina quali elaborazioni fare, quali calcoli fare, per far sì che il risultato di quell'elaborazione sia, che ne so, il nome più frequente tra gli studenti, cioè l'esercizio che abbiamo fatto ieri, oppure appunto il filtro di snap che ti, che ti deforma, eh, oppure il calcolo, diciamo così, di quanti miliardi hai guadagnato investendo in bitcoin. Um, alla fine per la macchina sono cose relativamente diciamo, uniformi, a noi sembrano molto diverse ma per il computer è sempre la stessa cosa. Quindi il computer esegue dei, dei calcoli, delle elaborazioni su dei numeri e questi numeri qualcuno li fornisce perché lui da solo non li può sapere, quindi in, in qualche modo l'elaborazione parte da dei dati di ingresso. Nel nostro esercizio di ieri i dati di ingresso erano l'elenco delle persone, okay? senza questo elenco il nostro programma non avrebbe potuto dare una risposta. L'output invece è il, il risultato calcolato dal, cal, dal laboratorio e poi mostrato, mandato fuori. Eh? E In quel caso, nel caso di esempio di ieri, era proprio il fatto che cos'era Andrea, se non sbaglio, il nome più frequente e poi diciamo, l'istogramma, le frequenze de, de, de, de, dei nomi più, più gettonati dai vostri genitori vent'anni eh, fa. Ehm... Se ci pensate, eh, l'output è un fastidio per un computer, no? nel senso che una volta che il computer una volta che ha dei dati e ha delle istruzioni per elaborarli, se fosse per il computer lui si fa i calcoli e dentro la macchina lui saprebbe qual è il risultato. Il fatto che il risultato in qualche modo ce lo debba far vedere è un lavoro in più che il computer fa, lo fa per noi, sicuramente non serve ai fini dell'elaborazione. Quindi dobbiamo sempre fare molta, cominciare mentalmente a separare quello che il computer conosce, quindi quali dati ha il computer, quali dati ha l'elaboratore nel momento in cui esegue un programma, che è diverso da quali dati il computer mostra, fa vedere in output, fa vedere in uscita, e così come è diverso da quali dati il computer acquisisce in ingresso. Poi ovviamente nel caso semplice qui parliamo di input e di output saranno i dati che scrivo nella tastiera, saranno i dati che vedo sul video, in casi più complessi input e output magari sono il dato che il programma si va a prendere da solo su internet oppure l'output può essere un comando di movimento di un robot che, che viene comandato sulla base dell'elaborazione dell del calcolatore, no? questo chiaramente è molto, un concetto molto generale che poi si declina ne, nei vari modi. Quindi noi immaginiamoci questo povero criceto intrappolato dentro la scatola del computer che non può fare altro che elaborare dei numeri secondo una, eh, diciamo così, delle istruzioni che vengono eh, date e da quando fa questo calcolo alla fine avrà un risultato e questo risultato lo, lo potrà mostrare. Um, io non so se c'è qualcuno che ha alzato la mano, perché mi è la notifica che qualcuno ha alzato la mano. Non so se era uno sbaglio. Se avete una domanda procedete pure. No, forse era solo un clic. Eh, c'è l'iconcina nella da qualche parte, attraverso cui potete, nella controllo della... della... Eh, non la trovo. Della, della conferenza, c'è concina per dire alza la mano e quindi usatela pure tranquillamente se volete intervenire. Ok, nessun problema. Mm. Um, ok, andiamo avanti. Eh, a questo punto se diciamo che questo cricetto semplicemente è semplicemente lì uno che dentro una scatola che fa dei conti sulla base dei, dati che, dei numeri no? che gli vengono forniti d'ingresso, in poi noi sappiamo che quei numeri rappresentano anche immagini, filmati o altro, eh, allora il tutto si riconduce a eh, codificare i dati in un formato che sia comprensibile dal laboratore, quindi tradurre tutto in numeri, questo si chiama codifica, codifica dell'informazione. Quella bella tabella con l'elenco dei nomi degli studenti in qualche modo va rappresentata sotto forma di numeri perché il calcolatore è solo quelli è in grado di lavorare. E così il terzo passo è fare in modo che il numero calcolato dal calcolatore venga poi trasmesso, visualizzato in una forma carina. Magari ha stampato il nome più frequente Andrea, oppure magari ha disegnato l'istogramma con le barre, con un certo spessore, una certa distanza, eccetera, eccetera. Questo è un lavoro diciamo così, decodifica, una volta che ho il, il risultato devo mostrarlo in una forma che sia adatta diciamo all'utilizzatore del programma. E poi in mezzo c'è tutto il lavoro da fare, nel senso che quando voi comprate un computer, il computer arriva senza, fare, senza saper fare nulla, in un certo senso, no? eh, il computer è in grado di eh, elaborare i numeri ma eh, qualcuno, eh, qualcuno eh, deve fornire le indicazioni su come elaborare i numeri. Cioè, se a voi vi danno, so, un'equazione di secondo grado eh, e i coefficienti abc di un'equazione di secondo grado, vi hanno dato tre numeri, no? 1, 2, 1, x alla seconda più 2x più 1, ok? E cosa me ne faccio dei numeri 1, 2, 1? Voi sapete che li dovete mettere in una certa formula, meno b più o meno radice quadrata, eccetera, eccetera. Eh, per, per ottenere le, le, due, le due radici, in questo caso coincidenti, dell'equazione dell di secondo grado stessa. Eh, ma siete voi che lo sapete, è una conoscenza separata rispetto ai dati, un conto avere i dati, un conto a sapere che operazioni ci faccio con questi dati. Se voi comprate la calcolatrice scientifica, questa arriva già con una serie di eh, operazioni predefinite, quindi c'è la radice quadrata, c'è il logaritmo, c'è l'esponenziale, ci sono tante cose che dite, ma io spero di non riuscire mai a usarle queste cose che sono cose complicate, invece vi toccherà invece impararle tutte. Eh, ma sono eh, una serie di operazioni predefinite che qualcuno ha insegnato alla calcolatrice come fare. Oh, non è che la calcolatrice che avete in tasca sia diversa da un computer, eh? è la stessa tecnologia, semplicemente un po' più piccola, un po' più batteria, un po' meno potente ma esattamente dal punto di vista informatico funziona esattamente nello stesso modo. Quindi qualcuno ha insegnato alla calcolatrice come fare queste operazioni. Eh, quali operaz quali diciamo così, sequenze di calcoli fare quando io premo radice quadrata? Quali sequenze di calcoli fare quando io premo logaritmo? E così via. Noi qui stiamo andando un passo oltre. Ci stiamo chiedendo, va bene, la calcolatrice sa fare queste cose perché chi ha costruito la calcolatrice gliela ha insegnate. Ma quando io invece, e quindi quello è un computer programmato, qualcuno l'ha programmato. Noi invece pensiamo ai computer programmabili, in cui l'utente stesso, cioè noi, possiamo aggiungere dei programmi, scritti da noi, scritti da altri, per insegnare al computer, brutta parola, computer è una macchina, non impara, però per far, eh, diciamo così, comportare il computer eh, a fare cose che prima non sapeva fare. Cioè, quando voi installate un'app, quando voi installate un programma, le cose che farete con quel programma, prima il computer non le sapeva fare, perché non avevate il programma installato, sembra una banalità detta così. Però vuol dire che il computer, quando lo comprate come scatola, lui non è in grado di fare nulla. No? È un pezzo di ferro con dentro di, del, della tecnologia, dei microprocessori, costa un casino, quindi spero di non farli cadere, eh, e basta. Eh, poi, lui potenzialmente è in grado di fare molte operazioni, ma le operazioni che fa dipendono dal software, dai programmi che ci metto dentro. E questi programmi indicano, dicono al laboratorio quali sono le operazioni che deve compiere sui dati che riceve in ingresso. Quindi dal punto di vista del calcolatore lui dice io sono qua, sono pronto, sono un criceto ammaestrato, posso fare... Ciò che mi dici, so fare un certo insieme di cose, so fare la somma, la sottrazione, la divisione, salvare so i dati, duplicarli, stamparli, leggerli, insomma, una certa serie di operazioni, però devi dirmi tu quale operazione fare. Il criceto non sa che cosa sta facendo, esegue delle sequenze di operazioni che gli diamo. Quindi noi abbiamo, innanzitutto dobbiamo eh, convertire tutte le tipologie di informazioni eh, sotto forma di informazione elaborabile direttamente dal calcolatore. Allora, noi abbiamo un'immagine, noi stiamo parlando, stiamo facendo una videoconferenza, condividiamo delle slide, bellissimo, ma alla fine sono tutte sequenze di bit. Qualunque informazione, alla fine, per essere trattata da un sistema informatico, deve essere convertita in una sequenza di dati elementari e questi dati sono corrispondenti solamente a due valori, sono riconducibili solamente a due valori, che noi convenzionalmente chiamiamo 0 o 1. Ok. Eh? e uh, che chiamiamo bit, uh, bit è l'abbreviazione di binary digit, quindi cifra binaria, no, noi normalmente siamo abituati a, co a contare con delle cifre decimali, invece il laboratore calcola con delle cifre binarie 0 1 che corrispondono allo stato di acceso spento, passa corrente, non passa corrente, c'è tensione, non c'è tensione, all'interno dei circuiti elettrici di cui, elettronici di cui il computer è composto. Quindi il computer per sua natura elettronica è in grado solamente di lavorare, conoscere solo due numeri. Prima di ah, il computer elabora i numeri. Sì, non vi avevo detto che i numeri che è capace di lavorare sono solamente due, lo 0 e l'1. Poi in realtà costruiremo una serie di castelli di carte complicatissimi per cui dalla capacità di ehm, elaborare solamente due valori, 0 e 1, riusciremo a costruire la capacità di elaborare i numeri interi, poi i numeri reali, poi le immagini, poi i filmati, semplicemente costruendo codifiche sempre più complicate sulla base delle codifiche precedenti. Questo è un lavoro di, di ingegneria in un certo senso. Parti da, da, un, da un atomo e poi da lì costruisci cose più complesse e insegni il calcolatore a, a, a gestire questo tipo di elaborazione. Quindi già da subito si nota la differenza tra le due parti del calcolatore eh, la parte hardware è la parte software. La parte hardware è la parte, diciamo così, fisica. No? Io quello che dico è, la parte hardware è ciò che se cade per terra si rompe. Mm? Eh, è fatta di circuiti, è fatta di tastiere, è fatta di schermo, è fatta di dischi, è fatta di batterie, eccetera, eccetera. Quella è la parte fisica, che potenzialmente ha le capacità di elaborare. Cioè è la parte che sa fare i calcoli. Mm? Eh, e poi c'è la parte, il software, che sono i programmi, le app no? che carichiamo sul calcolatore, che invece è la parte intangibile, non si può toccare, non si può eh, pesare un software. Eh? Il software è composto da istruzioni, le istruzioni che l'hardware esegue. Quindi io quando in, installo un programma sto caricando all'interno del calcolatore delle nuove istruzioni, le quali quando verranno eseguite dall'hardware del calcolatore faranno sì che il calcolatore faccia certe operazioni. E mi fa giocare a Clash of Clans eh, perché quel software dava quelle istruzioni al calcolatore per eseguire quel tipo di, di operazioni. Quindi l'hardware in qualche modo è la parte fisica immutabile sulla quale carichiamo il software. L'hardware ha la capacità di eseguire le operazioni ma da solo non sa che operazioni eseguire. Il software sa, dice quali istruzioni dobbiamo eseguire, ma da solo il software non esiste fisicamente, quindi non è in grado di eseguirlo. E quindi serve la combinazione dei due serve un software che esegue un'elaborazione corretta, installato all'interno di un hardware che abbia le capacità di eseguirlo, e a questo punto il programma può partire. Può eseguire le istruzioni, evolvere la sua esecuzione, fare andare avanti l'esecuzione e quindi alla fine dei conti elaborare i dati di input trasformandoli in dati di output. Ehm, poi alla fine parleremo un pochino più diffusamente di questa parte, in particolare dell'hardware per darci un'idea, sia sicuramente la codifica ma poi anche dell'hardware per darci un'idea di come poi ha fatto internamente il calcolatore, questo è nella unità che si chiamerà T2, teoria 2, eh, architettura del laboratore, no? in cui entreremo un pochino, apriremo un pochino la scatola per vedere che cosa c'è dentro. Eh, ma, eh, diciamo, provate a immaginare tutti gli elementi fisici che avete sul computer, eh, che sia un portatile, che sia una calcolatrice attascabile, che sia uno smartwatch, alla fine eh, ci sono una serie di, di componenti. Eh, che sono eh, di interfaccia, quindi tastiere, schermi, eh, sensori vari e ci sono poi delle componenti invece di elaborazione, cioè dentro dentro il cuore è un componente che in gergo chiamiamo CPU, Central Processing Unit, che è, es è esattamente l'unico componente, componente del, laboratorio che è in grado di eseguire davvero le istruzioni mm? e che è quella che in ultima analisi eseguirà il nostro programma. E il programma da dove lo prende per poterlo eseguire e lo prende da un posto in cui questo programma sia scritto ma un posto che sia accessibile alla cpu stessa quindi deve essere interna al calcolatore e a questo serve la memoria ci sono varie tipologie di memorie del calcolatore la memoria più vicina quella collegata alla cpu si prende, prende il nome di memoria ram memoria interna che è quella L'unica direttamente accessibile alla CPU e quindi quella all'interno della quale devono risiedere i dati e devono risiedere i programmi che il computer sta usando in quel momento. Quindi il mio computer che sto usando adesso, adesso sicuramente avrà caricato in memoria il programma Zoom, sicuramente avrà caricato in memoria interna il programma PowerPoint, sicuramente avrà caricato in memoria queste slide che vi sto mostrando e sicuramente in memoria sta elaborando l'immagine del mio filmato che sto gesticolando come un pazzo. Um, e questa è la memoria su cui lavora il computer. Poi c'è eh, questa memoria RAM, eh, è la memoria di lavoro, dicevamo, su cui si vengono caricati i programmi e i dati, eh, e poi ci sono delle memorie di memorizzazione quindi la memoria di lavoro è una memoria che, quando spegni il computer, si perde. Se io staccassi la spina adesso, eh, tutto ciò che stiamo facendo e dicendo viene cancellato, dimenticato, per non. Eh, per non perderlo siamo abituati che le informazioni vanno salvate, no? quindi se non lavori in Word, lavori in PowerPoint, ricordati di far salva ogni tanto, perché altrimenti se manca la corrente perdi tutto. Salvare significa salvare su una, su una tipologia di memoria diversa che invece è persistente, quindi salvo su hard disk, salvo sulla chiavetta, salvo su un cd, eccetera, cd ormai non esistono più, ehm, e, e, e quindi questi dati vengono messi da parte e, ma, e mh, cioè non persi, non rischiano di perdersi. Il vantaggio è che se li metto da parte non sono più direttamente accessibili. Eh, un conto è avere un programma nella memoria interna e il computer lo sta eseguendo, un conto è avere un programma salvato su disco che è lì, ma finché rimane lì la CPU non lo può eseguire, perché non c'è una connessione diretta tra la CPU e la memoria di massa. Queste cose qua le capiremo un po' meglio quando parleremo di, di architetture, però durante l'esecuzione di un programma l'unica memoria che conta è la memoria interna. Eh, poi possiamo memorizzare programmi, dati su hard disk, ma poi per prima, prima di poterli usarli dovremo leggere dall'hard disk alla memoria interna. E poi il computer, ovviamente, è fatto di dispositivi di input output: eh, mouse, tastiere, schermi, telecamere, microfoni, cuffie, eccetera, eccetera, che non servono per nulla al computer, sono inutili dal punto di vista dell'elaborazione, sono solamente utili al fatto che comunque l'elaborazione viene fatta da un essere umano e quindi ehm, deve interagire col computer in qualche modo, quindi sono i dispositivi di interfacciamento con gli utenti. Se voi pensate ai, ai vari server, alle sale server che hanno i vari grandi Google, Amazon, eccetera, dove hanno dei, dei, dei, dei capannoni infiniti con migliaia di computer, e di questi computer non ce n'è uno che abbia una tastiera o uno schermo semplicemente attaccati alla corrente, attaccati alla rete, ma non hanno nessun dispositivo eh, di input output, perché non c'è nessun utente che, che ci lavora direttamente. La porta USB, eh, come dice Mattia, eh, non è di per sé un input, ma è un canale di comunicazione a cui posso attaccare degli input, ma così potrei anche attaccare delle, eh, delle memorie di massa, e quindi non, non è, è semplicemente la, la, un... Una, il nome dice... Porta no? e quindi trasporta è un canale attraverso cui possono viaggiare delle informazioni, dipende che cosa ci attacco. Quindi la porta USB di per sé non è eh, un dispositivo di ingresso e uscita, ma è un canale a cui si possono collegare i dispositivi. Ehm, beh, qui eh, se avessimo la vista la GX potremmo vedere, diciamo così, un, dal punto di vista logico no, come è, com è costituito no, l'interno del, del laboratore. Eh, abbiamo le porte di ingresso-uscita a cui colleghiamo le periferiche, quindi ad esempio le porte USB vanno a finire qua, eh, a cui posso collegare stampanti, mouse, tastiere, microfoni, eccetera, eh, o la, me la memoria interna e la CPU, che sono il vero cuore del laboratorio, CPU e memoria. E poi abbiamo la memoria di massa, che viene anche chiamata qua memorizzazione secondaria, eh, che sono essenzialmente i dischi, possono essere i dischi rotanti. Eh, dischi gli hard disk i dischi stato soldo, gli ssd possono essere chiavette usb eccetera eccetera eh, posso avere delle connessioni di rete, possono avere delle connessioni video mm. eh, di solito come vedete ad esempio qua il mouse lo collego attraverso una porta di connessione generica come una porta usb, lo schermo invece ha una connessione dedicata mm. poi in realtà non è vero perché ci sono oggi anche gli schermi che poi eh, attaccare con, eh, attraverso USB no? ma è più lento eh, queste sono queste quattro sbarre lo vedremo bene quando vedremo l'unità 2 eh, sono le, una rete di comunicazione interna veloce tra le varie componenti del calcolatore no? eh, in gergo si chiamano appunto i bus eh, come dice Alistair ehm, che collegano eh, ad alta velocità tutte le componenti interne del calcolatore quindi il monitor ha bisogno normalmente di ricevere più dati quindi deve essere collegato direttamente al bus infatti avete la scheda video PCI che è in, in, in, incastrata direttamente dentro al calcolatore eh, così come l'interfaccia di rete è direttamente collegata al bus quindi qui abbiamo un una canale di comunicazione ad alta velocità interno che fa dialogare i componenti interni come dicevo lo riprenderemo verso metà corso questo solo per avere un'idea di massima um, sì, memory si intende RAM no? questa è la memoria interna o memoria RAM eh, mentre questa è la memoria secondaria o memoria di massa, come si dice eh, anche qua in gergo. Ma tutta l'elaborazione, il cuore, avviene tutto qua dentro. L'unico che è capace fare somme e sottrazioni, tanto per capirci, è questo signore qua. Poi non è vero, perché oggi le schede grafiche hanno molta potenza di calcolo in più e in questo disegno non ci sono. Mm? Ma dimentichiamo un attimo il GPU delle schede grafiche. Uh, immaginiamo di avere un computer che abbia una scheda grafica ciofeca e quindi non, non, non abbia grandi capacità di elaborazione. Tutta l'elaborazione avviene qua, tutti i dati su cui avviene l'elaborazione sono presi dalla memoria e quindi in qualche modo ci devono arrivare dalla memoria, ci arriveranno dalla tastiera, ci arriveranno dal disco, ma prima o poi devono finire in memoria, se no la CPU non ne le può leggere e uh, tutti i programmi, che dicono al cpu che cosa fare sono scritti in memoria quindi il cpu esegue le istruzioni che sono scritte nella memoria anche qua queste istruzioni in qualche modo dovranno arrivare alla memoria tipicamente quando vai fate doppio clic su un programma per avviarlo ciò che fa il sistema operativo è prendere quel programma che è salvato su disco e caricarlo nella memoria e dire alla cpu senti cpu adesso esegui questo programma che ti ho messo in questa porzione della memoria um, No, sinistra-destra non c'entra, perché è casuale direi, il fatto che sia input output. No. Questa è una, una, una, una prima visione, noi ci concentriamo su questo, programmare significa metterci qui dentro, e vedete che questo, chi è qui dentro, poverino, ha una visione del mondo estremamente limitata, il mondo lo vede solamente attraverso l'informazione che ha nella memoria, e con una qualche fatica, perché deve attraver passare attraverso un bus, delle porte, dei controller, riesce anche ad accedere a informazioni che stanno vicino a lui. Ma l'unica cosa che sa la CPU, e di conseguenza, per noi ci mettiamo nella mente del programmatore, l'unica operazione che saprà il programma è so ciò che vede questo signore qua. Quindi non può questo signore qua dare nulla per scontato, il nostro cricettino, CPU, eh, non può dare nulla per scontato, noi non possiamo dare per scontato che lui sappia nulla che noi non abbiamo detto esplicitamente, non abbiamo scritto esplicitamente all'interno della memoria interna. E questa è una, una delle difficoltà, perché ieri vi dicevo: ah, noi diamo istruzioni a un'altra persona affinché esegua un certo compito. Ok, però poi non vi ho detto che questa funzione, questa persona, la chiudiamo a chiave in uno sgabuzzino buio. In cui lui non può parlare, sentire, leggere o scrivere con nessuno, ha solo in mano le istruzioni che gli abbiamo dato e basta. Poi parleremo ancora di questo signore chiuso. Quindi, tutto il software, eh, questi sistemi, scusate, ancora una, una parola. Eh, questi sistemi di elaborazione vengono detti spesso anche sistemi di elaborazione general purpose, cioè eh, con eh, scopo generico questo sistema di elaborazione posso usarlo per, fare, diciamo, per navigare su internet oppure per fare dei calcoli scientifici oppure eh, per salvare le foto delle vacanze l'architettura di questo calcolatore è pensata per eseguire dei compiti generici che dipenderanno ovviamente dal software che ci installa sopra l'utente ehm, è diverso dai sistemi special purpose cioè il vostro, la vostra lavatrice di casa vostra è fatta così dentro Chiaramente non avrà l'ardissimo, ma avrà il comando per far girare il motore, o aprire lo sportello, eh, ma è un sistema non programmabile, special purpose, fa un compito solo. Eh. Eh, il router wifi di casa vostra fa un compito solo, quello di fare il router WiFi. No? Eh, la vostra televisore, lo smart TV che avete fa, ma in realtà non è vero, quella è già, eh, già programmabile perché ci posso caricare l'applicazione. Però ci sono dei dispositivi che sono nati no, per fare eh, un compito solo, No? Il, vostro, il braccialetto conta passi fa un compito solo. Eh, sì, General Purple scritto così. Ehm, mentre invece altri dispositivi sono programmabili dall'utente che può, dopo l'acquisto del dispositivo, modificare il software che ci gira sopra, installando nuovo software, aggiungendolo a quello esistente. Ma dal punto di vista dell'architettura interna, alla fine sono, sono, sono molto simili, cioè dal principio di funzionamento è, è lo stesso. Il software, diciamo, eh, fa la parte da padrone in tutto questo, perché tu hai qualche cosa, una macchina che è in grado di fare dei calcoli, ha una sua potenza di calcolo, eh, ma da sola non sa far nulla. Quindi la, per la nostra persona o il nostro criceto che abbiamo chiuso in una stanza buia, gli diciamo vai. Ma vai che? Ti dice. Cosa devo fare? Io sono qua, so fare delle cose, ma quali devo fare? Non possiamo dire fai tu, no? perché quel CPU è in grado solo di eseguire le istruzioni, non che gli abbiamo detto, le istruzioni che sono presenti nella sua memoria interna. Queste istruzioni sono il software e quindi in qualche modo eh, il, la CPU esegue solamente i programmi eh, che sono stati caricati. Alcuni programmi possono essere Programmi di sistema, cioè il sistema operativo stesso, il Windows, eccetera, ciò che è l'interfaccia del driver della stampante, il driver della scheda grafica, eccetera, sono software che sono stati scritti per far funzionare, per poter gestire l'hardware. E va bene, su questi sono una categoria molto particolare di software. Ma la maggior parte dei software con cui invece abbiamo a che fare sono software cosiddetti applicativi, cioè non servono per far funzionare il computer. Eh, ma servono per eseguire qualche compito di tipo applicativo utile all'utente la differenza è, è, è netta se io eh, non ho il driver della scheda video per dire non ho installato nel mio computer cambio la scheda video e non ci installo il driver eh, accendo il computer e il video rimane nero perché gli manca una parte di software che serve a far funzionare una parte di hardware che serve per gestirla okay? e quindi serve per sono il software di sistema e il software che serve per far funzionare correttamente l'hardware. Poi, quindi, quando voi comprate un computer nuovo, vi arriva col sistema operativo e quasi nient'altro. E dice, ah, che bello, cosa ci faccio? Niente. Niente fino a quando non attivo qualche software applicativo, cioè ci clicco su che so, Internet Explorer o Chrome o Firefox, sto cominciando a navigare su Internet, bene, quello è un software applicativo perché esegue un'applicazione utile all'utente, una funzione utile all'utente, Word è un software applicativo, i giochi sono i software applicativi, che sfruttano le capacità dell'hardware e le capacità del software di sistema per fare, svolgere un compito utile all'utente finale. La CPU di tutta questa distinzione non sa nulla, lei è il criceto chiuso in una stanza buia, fine, eh, esegue esattamente una dopo l'altra le istruzioni che gli vengono date. Senza chiedersi perché, senza chiedersi cosa viene dopo, senza eh, interessarsi no, a, a, a che cosa sta facendo o quale sia lo scopo dell'elaborazione. Eh, prima ho fatto l'esempio dell'equazione di secondo grado. Se io anziché eh, meno B più o meno radice di B al quadrato meno 4C avessi scritto meno B più o meno radice di A per B per C, è sbagliato. Eh, è sbagliato, ma la CPU non lo sa. Se gli si di fare quel conto, lei fa quel conto assolutamente e quindi la comprensione di che compito svolge un certo software ce l'ha solamente colui che ha scritto quel software la persona che ha scritto il software il programmatore, il software stesso non sa che cosa fa, la CPU quando lo esegue non sa che cosa sta facendo esegue un'istruzione dopo l'altra una dopo l'altra molto velocemente eh, no, i driver, per rispondere a Nicolò, fanno, fanno parte del software di, eh, di sistema, non del software applicativo. Mh? Perché servono, eh, non, non sono neanche dentro eh, mh, una serie di, di, di, di livelli software eh, che appunto servono per far funzionare l'hardware, che partono dal sistema operativo e i vari driver di periferica. Eh, non sono applicativi in sé perché io una volta che ho installato il driver della stampante non ci faccio nulla, devo avere un programma che poi stampi qualcosa mm? eh, noi ovviamente ragioniamo a livello di ehm, il sistema operativo fa parte del software di sistema Sì, questa slide non è chiarissima software applicativo e software di sistema software di sistema comprende il sistema operativo, i driver e altri diciamo così, software eh, del, del il firmware e altre, altre, altre, altre amenità varie eh? Eh, anche i driver sono eseguiti dalla CPU? Sì, certo, è l'unico, l'unico cricetto che abbiamo è qua. Poi magari è una CPU multicore in parallelo, ma va bene, è lui però. Quindi tutto il software, ogni riga di software del vostro computer viene sempre solo eseguita dall'unico che è capace a eseguire le istruzioni, cioè la CPU. In contemporanea, no, essendo un cricetto, uno ne abbiamo. Poi magari abbiamo il multicore in cui magari ne ho quattro cricetti, no? quattro gemelli sia mesi cricetti attaccati uno all'altro, ciascuno può eseguire un'istruzione diversa. E quindi pensando al caso del criceto singolo del CPU monocore, vabbè, oggi non c'è più ma eh, concettualmente non ci cambia molto le cose, lui è in grado di eseguire un'istruzione sola per volta. Quindi o sta processando il click che fate col mouse, o sta processando il, il, il, la dise il disegno che mostra sullo schermo, o sta processando il dato che state scaricando da internet. Una cosa sola per volta. Solo che è così veloce che riesce a farle tutte. Dandovi l'impressione di farla in contemporanea, quando in realtà lui sta facendo un pezzettino di una, un qualche microsecondo una cosa, qualche microsecondo l'altra, qualche microsecondo l'altra e così via. E quindi c'è tutta una gestione e questo è il lavoro che deve fare il sistema operativo, la gestione del tempo. La CPU è una, ha un tempo di elaborazione e in questo tempo devono essere allocate tante operazioni diverse, le quali avranno una loro priorità, avranno delle loro interdipendenze, è mica è facile la vita qua dentro, non l'ho mai detto, no? Però tutto si basa su un'unità diciamo un centrale di calcolo molto semplice e poi c'è tanto software insieme, tutto il software di sistema serve proprio per gestire bene anche in questo caso la contemporaneità, come diciamo noi, la concorrenza dei vari eh, software. Software applicativo, se vuole la definizione, è eh, software che eh, svolge una funzione utile per l'utente finale. Applicazione. La, la tecnologia viene applicata a risolvere un problema vuoi scrivere, vuoi disegnare vuoi navigare su internet eccetera eccetera mentre il software di sistema è il software necessario a far funzionare la macchina che di per sé non sarebbe una funzione utile all'utente finale ok eh, noi eh, in questo corso impareremo un pochino a progettare e implementare il software, i programmi software con certi eh, linguaggi di programmazione quindi ci siamo già Abbiamo già eh, detto più volte che alla fine un programma è diciamo, un software, si, si, si scrive sotto forma di programma e un programma contiene la sequenza di passi, la sequenza di istruzioni necessaria a completare un determinato compito. Eh, mettiamoci, eh, mettiamoci. Eh, nella, nella testa magari un programma applicativo, no? ovviamente è più semplice. sempre il programma di ieri per calcolare i nomi frequenti. Ehm, allora, ieri eh, qualcuno diceva: Ah, ma hai la sequenza di nomi, mettili in ordine. Mm? Allora, non esiste nessuna CPU di questa Terra che sia in grado di prendere una sequenza di nomi e metterla in ordine. No. No. Mm? sanno fare la somma di due numeri la sottrazione, la moltiplicazione eccetera eccetera no? operazioni elementari È chiaro che un computer sa mettere in ordine una serie di nomi ma perché questi nomi sono stati codificati sotto forma di numeri ci sono delle parti di software che sono capaci a prendere questa sequenza di numeri che rappresentano un nome e dirmi chi è maggiore di chi quindi questa, fare il confronto tra sequenze di numeri che rappresentano nomi e poi ci sono altre parti del programma che, fa, che sanno, conoscendo a partire da questa nozione di confronto, sanno fare tanti confronti insieme, e, insieme no, uno per volta in modo strutturato, organizzato, per poi capire quali elementi scambiare, quindi dove mettere di posto, come metterli a posto. Quindi un'operazione che ad alto livello ci pare elementare, mette in ordine questa sequenza di stringhe, di testi, di nomi a basso livello vista dal punto di vista del CPU è un macello incredibile e riusciamo a farla solo perché qualcuno prima di noi ha scritto la conversione come, come si può convertire un testo in sotto forma di numeri perché la CPU è solo in grado di fare numeri ha scritto la parte di software che capisce come confrontare questi numeri per in realtà fare il confronto alfabetico tra due testi e ha scritto un algoritmo che dato una serie di testi in realtà ha dato una serie di valori qualunque, è in grado di riordinarli per mettere in ordine secondo qualche certo tipo di criterio. Quindi noi quello che noi faremo è eh, programmeremo, scriveremo dei programmi a che livello? Beh, Qualcuno deve scrivere programmi a livello della CPU, con le istruzioni base della CPU, a livello molto basso. Qualcuno invece può scrivere dei programmi a un livello più alto, in cui ci fidiamo Usiamo software che è già stato scritto da altri, che sta dentro ai linguaggi di programmazione, che sta dentro al, agli interpreti, che sta dentro alle librerie, del, ci entriamo chiaramente in tutte queste cose, le librerie del linguaggio, delle funzioni già pronte che noi possiamo usare che in qualche modo ci semplificano la vita. Quando noi scriviamo print del nome, cioè, stampia, vogliamo stampare il nome più frequente, eh, quell'operazione lì che per noi è una linea di codice, in realtà verrà tra tra trasformata in magari 100.000 istruzioni, che vengono eseguite molto rapidamente e, e di cui otteniamo il risultato. Di queste 100.000 istruzioni, noi ne abbiamo scritta una. Tutte le altre no, sono state scritte da chi prima di noi ha costruito eh, il, il compilatore del linguaggio, le librerie di sistema e così via. Mm. Eh, quindi ci sono moltissimi linguaggi che possiamo usare per programmare, uno solo è il linguaggio che la CPU capisce, che viene detto codice macchina, eh, e praticamente nessuno, quasi nessuno, tranne chi lo deve fare, programma a quel livello. Programmiamo tutti a un livello più, più elevato eh, e usiamo diciamo così delle procedure già definite. A livello macchina, a livello macchina vediamo una cosa molto, molto eh, semplice, Tante, tantissime istruzioni, tantissime stiamo parlando di miliardi al secondo. Okay. miliardi non milioni di istruzioni al secondo quando tu ho, c'è il computer che ha 2 GHz di, di CPU bello Qua io ce l'ho 4, io ce l'ho 3 e mezzo va bene, cosa sono questi GHz? detti male poi lo vedremo meglio eh, su metà corsa vi dicevo quando facciamo unità T2 sono eh, la velocità a cui la CPU elabora ogni singola istruzione quindi 2 GHz vuol dire 2 miliardi di istruzioni al secondo eh, Peccato che ogni singola istruzione sia veramente stupida, eh? del tipo faccio la somma tra due numeri interi e basta. Ok, um, Noi programmare può essere un'attività che svolgiamo ai, ai vari livelli, possiamo programmare a livello basso, possiamo programmare a livello più alto, con, con un linguaggio più vicino alla macchina, con un linguaggio più astratto. Eh, chiaramente i problemi che affrontiamo sono diversi, no? nel senso che se io programmo più vicino alla macchina dovrò preoccuparmi di tanti problemi di dettaglio e quindi svolgere un compito magari più, più definito, più, più piccolo, ma con tanti problemini no? Così di, di gestione dell'hardware di cui devo preoccuparmi. Se invece programmo eh, a livello di sistema, ehm, allora, cioè a livello applicativo, con un linguaggio di programmazione più evoluto, Scriverò codice più semplice, ma magari dovrò svolgere delle, delle, delle cose diverse, interfacciarmi con l'utente, fare dei calcoli, della grafica, eccetera. E, e quindi il modo di programmare è, lo cioè è diverso, no? anche se in realtà l'approccio progettuale è sempre lo stesso. Cioè ho un problema, lo devo analizzare, devo trovare una strategia, devo implementare e devo testare il programma che faccio. Poi se sto lavorando a basso livello probabilmente il mio problema è quello di fare, eh, che ne so, and andare a risparmio energetico l'hard disk esterno e allora devo scrivere la parte di driver del sistema operativo che fa quello. Se invece lavoro a livello applicativo magari può essere il programma che mi permette, che ne so, di calcolare eh, il moto dei corpi nell'esercizio di fisica che farete il prossimo semestre. L'obiettivo è diverso, chiaramente il linguaggio di programmazione è diverso. Ehm e quindi l'esecuzione del programma, eh, che è l'ultimo passo, significa caricare il software in memoria, il software a sua volta codificato come numeri, perché l'unica cosa che possiamo fare, è, eh, che la CPU può vedere sono numeri. Ogni numero rappresenta un'istruzione, un'istruzione macchina che la CPU può comprendere, e queste istruzioni sono estremamente elementari. Come dicevo, di fatto sono: leggi un dato dalla memoria, scrivi un dato nella memoria, fai la somma, la sottrazione, la moltiplicazione, il confronto tra numeri interi. Molte CPU ormai ce l'hanno anche tra numeri reali e, e, e basta essenzialmente. No? Ehm, non c'è nessuna operazione diciamo così, nella CPU che faccia la radice quadrata o che faccia diciamo così, una conversione video. Sono operazioni molto molto di basso livello. La CPU esegue un'istruzione per volta delle sue, delle istruzioni macchine. Quindi per, prima di eseguire un'istruzione del nostro, il Python per capirci, ne deve eseguire 10.000 magari di istruzioni macchina. Eh, ma questo noi non lo vediamo perché c'è chi c'è tutta una serie di livelli software che traducono le istruzioni Python in istruzioni macchina noi le istruzioni macchina non le vedremo mai le vedremo quando parleremo della T2 ma eh, non, ehm, eh, non, non, non dovremo averci a che fare per, per fortuna eh, e, e, e le operazioni che, che può fare più CPU sono tipicamente operazioni di calcolo aritmetico di base sui dati presenti in memoria oppure operazioni di input-output, leggo un dato dall'input, lo mando un dato sull'output e basta, alla fine una CPU avrà un 200 istruzioni diverse, ma di queste 200 alla fine sono molte varianti di un nucleo di 20 istruzioni, diciamo eh, così, core. Per fortuna noi non vediamo più questo, ci sono stati decenni di lavoro da parte degli informatici, degli elettronici, per far sì che oggi chi deve programmare lavora con un livello più astratto. Eh, per cui oggi noi riusciamo a paragonare l'attività di programmare a, che ne so, cucinare, non proprio, però eh, il primo concetto, eh, eh, la prima analogia che possiamo dare è questa, nel senso che se io devo cucinare una torta, io non saprei so farlo, ma eh, ho bisogno di strumenti e ho bisogno di istruzioni e di dati. No? Gli strumenti di cucina per noi sono l'hardware, le istruzioni sono la ricetta, e poi ci sono gli ingredienti, che per noi sono i dati di ingresso. Eh, il software è la ricetta, il programma è la ricetta. Ci dice passo passo cosa fare. Se io prendo una ricetta di un grande chef e la leggo, non, faccio, non produco nulla. Perché magari la ricetta è scritta usando dei termini che sono termini tecnici. E quindi io devo capire eh, cosa significa frullare, vabbè, magari fin lì ci arrivo, ma cose più complicate magari non ce la posso fare, perché è un verbo eh, che, si, viene dato per, che viene dato per scontato nella scrittura della ricetta. Cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che eh, un, una serie di istruzioni deve essere scritta in un linguaggio tale da essere comprensibile da parte di chi la deve eseguire. Per questo noi dobbiamo imparare un linguaggio di programmazione, perché dobbiamo scrivere le istruzioni al computer in un linguaggio che il computer possa comprendere, perché è colui che deve eseguirlo poi, il computer. Eh, noi eh, per fortuna usando un linguaggio di alto livello come Python potremmo usare un linguaggio che è un pochino più, molto più evoluto rispetto al linguaggio della CPU perché di mezzo c'è chi fa la traduzione ma io a questo punto dovrò scrivere in un linguaggio che sia perfettamente comprensibile da chi dovrà fare la traduzione. Chi è che fa la traduzione? In questo caso è l'interprete Python. Il Python che vi ho fatto installare è il software che fa questa traduzione, dalle righe di programma che noi scriviamo in Python alle istruzioni della CPU. La CPU ovviamente è il cuoco, come dite nella, nella chat, cioè è colui che è l'unico che esegue le cose, esegue le istruzioni. Eh, nel nostro caso il cuoco esegue direttamente queste istruzioni qua, nel caso della programmazione di un, di un calcolatore eh, la CPU esegue istruzioni di basso livello che sono state tradotte a partire da un programma di alto livello che scriviamo noi. E, e, beh, analogamente chiaramente quando parliamo di un sistema informatico noi abbiamo l'hardware che non sono più gli attrezzi da cucina ma sono dispositivi elettronici e il risultato finale che non è la torta ma è il videogioco e la ricetta che non è scritta diciamo così in un certo linguaggio diciamo così fatto per cuochi ma eh, è, è scritta in qualche linguaggio di programmazione, qui ci sono dei frammenti di un linguaggio che a occhio sembra C eh, o C++, o C++. Non, si, non, non si distingue da questo frammento eh, Andrea mi chiede qual è la differenza tra un compilatore e un interprete eh, sì è una differenza un po', un po tecnica eh, la differenza è che allora, entrambi sono, supportano linguaggi di programmazione e servono a tradurre il linguaggio d'alto livello in linguaggio macchina. Okay? Quindi un, pro, un programma scritto in C viene tradotto in codice macchina, un programma scritto in Python viene tradotto in codice macchina. Alla fine il codice macchina è eh, unico, cioè nel senso che è dello stesso tipo, dello stesso livello, non dipende dal, dal linguaggio di programmazione che ho usato, ed è quello che viene eseguito dalla CPU. La differenza tra compilatore e interprete è che il compilatore fa questa traduzione una volta sola, quindi prendo il codice sorgente in C che ho scritto, eseguo il compilatore e lui mi crea un file eseguibile che contiene il codice macchina. Questa traduzione viene fatta una volta sola e poi ho il file eseguibile che può essere eseguito autonomamente. Non mi serve più il file sorgente, lo potrei buttare via. Non, mi serve, non lo faccio ovviamente, ma non mi serve più per eseguirlo. Mentre invece un interprete è un programma che traduce man mano. Quindi io scrivo un programma in Python di 10 righe, l'interprete legge la prima riga, la traduce in codice macchina e le fa eseguire quella. Poi passo alla seconda riga, legge la seconda riga, traduce in codice macchina e fa eseguire al CPU le istruzioni macchina corrispondenti alla seconda riga e così via. Quindi l'effetto netto è lo stesso, traduco alto livello a codice macchina, la differenza è che l'interprete lo fa tutto in un passo solo e l'interprete ehm, invece lo fa un'istruzione per volta. Poi di molti linguaggi... E, eh, sì, come dice Mattia, è, è possibile avere anche molti linguaggi che normalmente nascono come compilati, è possibile anche avere degli interpreti, e molti linguaggi che nascono come interpretati, è possibile avere dei compilatori. Ovviamente. Eh, noi in Python lo useremo in modo interpretato perché è molto più comodo perché riusciamo a vedere immediatamente man mano che scriviamo già il risultato delle operazioni. Eh, però, perché quando uno poi vuole dell'efficienza. Della, dell anziché l'interprete Python, ci sono dei prodotti che sono il compilatore Python che traducono da Python a C, poi da C compila il codice macchina, ma qui stiamo andando troppo nel dettaglio. Ok, quindi c'è questa analogia, c'è cioè così, molto lasca, molto, diciamo così, all'inizio sembra semplice, ma poi in realtà l'abbandoniamo in fretta tra quelle che sono le ricette che alla fine eh, ci dicono cosa fare sulla base di certi dati di ingresso. Ehm, e, e invece un programma eh, in C eh, che, che invece appunto, contiene delle istruzioni e dei dati su cui queste istruzioni lavorano. Eh, dicevo che eh, questa analogia l'abbandoneremo presto perché ci accorgeremo che la programmazione è molto più complicata che non eh, la cucina, o meglio, la cucina eh, è difficile perché le singole operazioni sono complicate, devi saperlo fare, cucinare nel modo giusto, ma poi la sequenza è molto lineare. Mentre invece la programmazione dovendo lavorare con dei dati ci accorgeremo che è molto più, diciamo, la logica no, di gestione del, delle operazioni è molto più complessa. Um, eh, vabbè, chi dice che vuole scrivere codice macchina eh, direttamente eh, lo invito a, a fare il corso di calcolatori elettronici che hanno gli studenti di ingegneria informatica dove imparerete il linguaggio assembler. Che non è ancora il codice macchina fatto di uni zeri, ma sono una riga per ogni istruzione della CPU. Quindi, anziché avere, un, come dicevo, faccio una stampa in Python, scrivo un'istruzione, la CPU ne esegue 10.000, al linguaggio Assembly scrivo un'istruzione, la CPU ne esegue una. Quindi, se volete farlo, potete farlo. Ovviamente, le persone sane di mente lo fanno quando è necessario. Calcolatori elettronici. Um, ok, quindi noi alla fine da, da programmatori, e ci arriviamo alla fine della prima ora così ci prendiamo anche un attimo di fiato, eh, l'obiettivo è quello di scrivere un file di testo che contenga le istruzioni in un determinato linguaggio di programmazione, nel nostro caso sarà il linguaggio Python, che descrive la soluzione al problema considerato, che quando verrà tradotta in, eh, quando verrà tradotta in um, codice macchina, Farà sì che la CPU faccia la cosa giusta. Calcoli un risultato che è quello corretto. Abbiamo già visto ieri che la soluzione per un problema non esiste. Non esiste dato un problema una sola soluzione, il programma giusto, ma ne, eseguono, ne esistono varie interpretazioni del problema e comunque per ogni interpretazione esistono varie strategie per risolverlo e per ciascuna strategia esistono vari modi di implementarlo adesso l'implementazione non l'abbiamo ancora vista quindi in quest'ultima parte dovete fidarvi eh, dovete anche, ehm, dicevo, eh, sono perso. esistono tante implementazioni diverse anche della stessa strategia più efficienti, meno efficienti più veloci, meno veloci che usano più, più memoria, che usano meno memoria mm, non importa, sono tutte varianti di soluzioni possibili diverse. L'importante è che facciano la cosa giusta, cioè che dal punto di vista funzionale eh, risolvano il problema, cioè il, cal il calcolo che fanno sia un calcolo esatto, un calcolo corretto, un calcolo accettabile rispetto alle specifiche iniziali. Quindi noi dobbiamo ehm, metterci nella testa che stiamo creando delle istruzioni che qualcun altro eseguirà per risolvere un problema che ogni volta è diverso da ogni altro problema eh, e la difficoltà in più è che chi eseguirà queste eh, operazioni è un criceto, ammaestrato, ma pur sempre un criceto. Okay? Allora io quando parlo della programmazione vi chiedo sempre di immaginarvi la persona più stupida che conoscete. Ottusa avrete una, una, un conoscente, un amico di questo tipo no? che proprio ha cioè, la testa di legno devi spiegargli, ogni volta che gli dici qualcosa devi spiegargli per tutto, per, per filo e per segno perché se no non capisci, se no non ci arriva okay? avete in mente questa persona, non ditemi come si chiama eh, ma sicuramente ce l'avete in mente prendete questa persona e dividete per cento la sua, la sua intelligenza quindi fate cento volte più stupido ancora di quanto non sia e immaginate di spiegare a questa persona un compito complicato da svolgere. La, il vantaggio di questa ipotetica persona è che è estremamente preciso e estremamente obbediente, cioè lui qualunque cosa gli dici la fa, di sicuro, non trova scuse, però la fa alla lettera esattamente che cosa gli hai detto, se ti sei dimenticato di dire una cosa lui non la fa, non è che ci arriva da solo o può pensarsi, accorgersi che manca qualcosa. No, gli hai detto di fare una cosa, la fa. Non gli hai detto di farla, non la fa. Gli hai detto di fare una diversa, ne fa una diversa. Okay? Quindi noi dobbiamo avere una doppia fatica. La prima fatica è di trovare il modo di risolvere un problema, no? quella che abbiamo chiamato la strategia ieri. E una volta che io l'ho capito come risolvere il problema, cosa che magari è facile, poi devo spiegarla a una persona che ha questo livello di comprendonio. E quindi devo scendere nella spiegazione a un livello di dettaglio passo passo che per una persona intelligente non sarebbe necessario. Cioè se io dico a una persona intelligente ci sono dieci nomi, mettili in ordine. Lo fa. Se dico a una persona cento volte ottusa ci sono dieci nomi, li metti in ordine, mi guarda e sta fermo. Perché non sa cosa vuol dire mettere in ordine. Devo dirgli, allora prendi il primo, vado a confrontare col secondo. Cosa vuol dire confrontare? E beh e allora ti vado a spiegare, no? Allora, di guardare la prima lettera, eccetera, eccetera. Ehm, quindi ho queste due difficoltà. Una è capire una strategia per risolvere il problema, e l'altra capire il modo di rappresentare, descrivere questa, questa strategia attraverso dei passi estremamente elementari. Nessuna di queste due attività è meccanicizzabile. Cioè, non è come con la divisione dei polinomi. Che dici, ma è una palla, però mi metto lì a un metodo e alla fine arrivo alla fine. Okay? Arrivo al risultato. Sono entrambe attività creative che, in cui serve l'intelligenza del progettista, l'intelligenza del programmatore. E anche tanta esperienza, no? Perché magari hai già risolto problemi simili e allora riesci a mettere a frutto la tua esperienza per riuscire a risolvere un problema analogo. No? Però non cercate. Di catalogare delle soluzioni, ah in questo caso si fa così, in quest'altro caso si fa così, perché non è mai vero, ci sarà sempre il caso particolare in cui sembra quel problema, ma in realtà è diverso. Basta cambiare una virgola nelle specifiche che ti cambia completamente il modo in cui lo devi risolvere. E quindi fate molta attenzione, che quello che è importante è riuscire innanzitutto a capire, è un'attività anche di introspezione, capire come io lo risolverei a mano, ad esempio. Quali passi faccio? Quali... Devo decomporre l'intuito? Cioè una cosa che faccio intuitivamente? No, mi devo fermare e dire sì, ma io in realtà che cosa ho fatto qua? No? Poi cercheremo di farlo con degli esempi, questo lavoro qua. Eh, e, e partire ogni volta dal problema, eh? non partire copiando una cosa che gli somiglia, perché poi se gli somiglia superficialmente, magari in profondità è, è diverso. Eh, è un'operazione complessa, eh? perché diciamo, cognitivamente estremamente diciamo così, impegnativa, eh, e io non potrei mai pensare direttamente al livello a cui pensa l'ottuso o il criceto, dipende che analogia volete fare cioè non riuscirei ad affrontare un problema pensando a quel livello lì perché a quel livello lì non, non c'è neanche pensiero, non c'è anche ragionamento ci sono passaggi talmente elementari che ti perdi no? eh, non riesci più a capire cosa stai facendo e quindi mi servono una serie di passaggi intermedi dal momento in cui dico io ho l'idea, ho capito come si risolve al strutturare una serie di passaggi, la strategia che abbiamo detto, i vari passaggi, e poi questi passaggi via via li rendo sempre più dettagliati, sempre più di basso livello, fino a quando riesco a raggiungere il livello di comprensione del mio interlocutore, che è il linguaggio di programmazione, che è il calcolatore. E quindi ci serviamo, noi non possiamo pensare di passare dall'idea al codice, questo che sto cercando di dire in questa slide, no? dobbiamo passare dall'idea a una formalizzazione, strutturazione di quest'idea che ci permetta di ragionarci sopra, ci permetta di capire se è giusto, ci permetta di raffinarla, prima, quindi convincerci che è giusto, ma tra noi e noi, tra me e me stesso, prima di passare al calcolatore in cui la traduco nel linguaggio del criceto o dell'ottuso di turno. E questo è ciò che faremo in questa prima settimana. Cominceremo ad affrontare i problemi e cercheremo ancora so, so l'impazienza è mia, mia per primo di, di riuscire a entrare nel linguaggio, ma dobbiamo un attimo frenare l'impazienza perché è inutile andare a buttarci nel linguaggio senza eh, avere un pochino di, di, di, di metodo di, di analisi del problema. Quindi dal problema al programma ci sono dei passaggi in cui cerchiamo di lavorare sulla soluzione Soluzione informale, comincio a dire la parola, è una soluzione formalizzata attraverso delle rappresentazioni che possono essere, alcuni di voi conosce già, o diagrammi di flusso o pseudocodice, che sono delle soluzioni, non, anco, non sono ancora dei programmi, ma sono delle rappresentazioni che ci aiutano a ragionare. Io personalmente, a me personalmente piacciono poco i diagrammi di flusso, piace di più lo pseudocodice ma perché io sono molto disordinato a, a disegnare e, e è anche molto lento per cui non uscirei mentre invece lo pseudocodice lo scrivo su un file di testo ma vedremo entrambi i metodi e ciascuno poi userà il metodo che preferisce. Eh. All'inizio lo faremo direttamente veramente su carta, eh, eh, con carta e penna eh, o tavoletta grafica e, e schermo e dopo un po' invece ci abitueremo a farlo, magari per i passaggi più semplici, a mente. Però l'importante è che questo passaggio qui, che è il passaggio difficile, il passaggio creativo, dal problema a capito come, ho capito come si risolve e quindi ho capito quali sono i passi di cui è composto e quindi sono pronto a scrivere un programma, questo passaggio qua è il passaggio più difficile è passaggio più impegnativo e dobbiamo, non dobbiamo mai saltarlo, in certo senso. Ok, ehm, queste sono le cose che abbiamo già detto ieri e io qua farei a questo punto una pausa, no? di una... sono 11.38, quindi possiamo fare magari 15 minuti di pausa ehm, e poi iniziamo a vedere alcuni strumenti, alcuni esempi no? di applicazione di questa del, del problem solving. Ehm, per, per gradi, no? quindi sia, sia a livello di pseudocodice sia a livello di, ehm, di diagrammi di flusso. Ok? Quindi 11:39 direi che possiamo riprendere alle eh, 11:55.